Ciao, eh, ciao quindi, Giovanni, ciao. mi hai fatto spaventare. Eh, scusami, sono in ritardo. Che fai di bello? Eri a mangiare per caso? Ehm, allora, ho mangiato... Ok, sì, ora ho mangiato. Però prima, aspetta, iniziamo ah, a, a salutare i nostri giusto, amici. Giusto, giusto. Pronto? Sì. Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Ma sì, stavo mangiando Giada, ma questo non è importante. Cosa stai facendo? Eh, stavo leggendo un bellissimo libro, una storia fantastica, perché oggi è la giornata internazionale del libro. Eh, eh, Giada, tu lo sai bene che anche a me piace tantissimo leggere, soprattutto i fumetti, che poi leggere aiuta tantissimo la fantasia. Sì, e poi viaggi tantissimo con la mente. Sì, è vero, è solo che io, io, non ho niente da leggere qui. Mm, aspetta un attimo. Problema risolto. Wow Giada! Il nuovo Panini Magazine! Sì, hai visto? Wow, allora, allora, allora, allora. Guarda un po', chi troviamo, tieni. Lo dico, eh, sei pronto. Vai, vai, vai. In regalo, questa volta, troviamo Motak Gold o Nuclear Silver. Ma... Ma in, in, in, in, in, in, in, posso aprire? Vai, andiamo a per... no. Secondo voi, Motak oh. o Nuclear? wow okay. è silver è silver si sì, è nuclear silver wow bellissimo fai wow che bello Karere ma tu tu, tu, tu, tu, tu, tu. aspetta un secondo fammi vedere un pochino che cosa troviamo all'interno Me. Allora, eh, l'ho fatto apparire io e eh, fa Quindi niente. posso guardarlo Senti, Allora, eh, possiamo trovare sempre tantissime storie inedite I fumetti, sì. come ti dicevo poco fa Leggiamolo subito che voglia di leggere eh, No, adesso abbiamo troppe cose da fare Le leggiamo magari più sì, avanti vabbè. E poi abbiamo eh, dei disegni da colorare Sempre che Ehi. anche colorare è molto bello, aiuta sempre la mente Guarda qui chi c'è? Chi c'è? Chi sono? <ride> siamo noi! Ah, siamo noi, Gormiti Show <ride> Sì, non che bello Il Gormiti Show non può bella. mancare mai il Poi? Ci sono tantissimi giochi okay. E poi ci sono i poster, poster che... Da prendere nella cameretta Va vedere E io già me lo prendo, così me lo appendo No, aspetta Dopo decidiamo Eh, ma non posso fare prende. niente No, Johnny, non puoi fare niente Perché abbiamo tantissime cose da fare E ci sono due Gormiti che stanno aspettando di presentarsi Ah sì? Dove sì? sono? Andiamo Dove? Eccoci qui, questi sono i due gormiti di cui vi parlavo. Wow, Alfa Urik! E tu? Sì, io Karak. Alfa Karak. E apriamoli subito, perché così ci giochiamo. Ci penso io. Vai. Brava, Giada. Qui. Brava Giada, con queste magie. Mi piacciono davvero tanto, te l'ho già detto. Allora, raccontiamo oh, un che po'. Che bello. Esatto. Allora, eh, ti presento Karak? Vai, presentami Karak. Karak è fortissimo massiccio e imbattibile, guarda che forte eh, che vedo, è vedo. pensa che la sua potenza è paragonabile a quella di Lord Titano e quindi è fortissimo e grazie all'energia alfa i suoi pugni di roccia si sono trasformati in pugni di puro cristallo wow. ed è, è fortissimo davvero e sai cosa sono? quali sono i suoi attacchi? no, dimmi onda di cristallo e spacca pietre brava, wow, ma, ma veramente è veramente fortissimo bello, questo bello. caracca e io adesso ti parlerò di Alfa Uric. Mm. ok Albe, intanto lui è il gormitore popolo del magma ehm, Il suo stile di combattimento ricorda quello di un pugile, ok, perché ti ricordi che e Infatti sembra, no? che esatto, sembra che abbia i guantoni Esatto, <ride> sembra che abbia i guantoni infuocati tra l'altro L'energia Alfa lo ha potenziato, è diventato ancora più forte Pensa che la sua tempesta di pugni esplosivi riesce a incenerire un, un intero esercito di cattivi È fortissimo, i suoi attacchi sono magma, combustione ed esplosione vulcanica Ma è forte anche lui però Secondo me è il mio più forte. Facciamo una vedremo, prova? Vedremo, vedremo, <ride> vedremo. Prendi questo, esplosione vulcanica. Oh, onda di cristallo. Ah, è fortissimo. Hai visto? È eh? quasi forte come l'ortitano. Magma scusa, ma eh. combustione. E io te lo stimo come una capriola e un pugno. E poi, certo, capriola e pugni. Ah, certo, è fortissimo. Ma che è? Vai, vai, vai. Prendi fai. Ma già, si dice. <ride> Dai, andiamo avanti, che c'è sì, so qualcuno sì. che dobbiamo conoscere. Capri, Ciao, Marco. Ciao. Ciao. Ah! Ciao. Che carino ah! che Come sei. Come stai? Come stai? Bene. Oh, ma facci vedere un po'. Allora, oggi siamo qui in collegamento perché ci vuoi far vedere tutti i su tuoi super fai gormiti. Infatti, li vedo già dietro al tavolo. Tutti e posizionati. Sì. Sono tutti schierati. E non so uno non nascosto. Non ma sei contento di essere? qui. A... Oh mio dio, ah, oh mio dio ah, eh, davvero. è davvero? Ah scura, sì, vuoi sfidarci? È nascosto, Questa è una sfida. È un video, Ma scusa, ma c'è... Un... Un... C'è dato un indizio, ha detto che era alfa. Che era quindi... Quindi, vedo, quindi tu ci hai nascosto un gormita... Tu ci hai nascosto un gormita e noi dobbiamo trovarlo, Cioè, è difficilissima questa ma... sfida. Non nascosto, non vedo, non ma dov'è? Eh, ne... Ma ce n'è così tanti che non, non riusciamo a trovarlo. Ma ce ne fai vedere qualcuno, il tuo preferito, tipo? Come facciamo a c è, c è, c è, c è. Tutti? Ma uno, uno il mio Non è il mio proprio no. uno che dici no Lui è il più forte eh, Ma hai anche la maglia quello dei mio gormiti? gormiti? Facciola vedere, fai così Facci vedere la tua maglia super gormitica Wow ah. Allora io, comunque il gormita che è in L'ho trovato La usi ah. per andare a scuola. Eh, Bravo. fai bene, perché è bellissima. Bravo. E i tuoi compagni... Ah, ho capito, ho capito. E eh, così a almeno va a lezione, lezione con i tuoi gormiti. Eh, li fanno compagnia durante le lezioni, gli danno la forza. Ma, ma dici un li po', il lezione. tuo preferito... <ride> oh, que que quella è la spada di Lord Kedon. E ci è, sono eh. tutti. Il ma non è, è non davvero non proprio tutto quanto non non dei Gormiti. Tutto. Ma, ma gli io hai. Sono... Ma il Gormiti Show invece Gourmity. lo guardi? Ci lo guardi, guardi? il Gormiti show? Io e gli altri, sono tutti in fantasia. Ah. ah no. Eh sì, oggi ho guardato una puntata. Eh, oggi sì, la puntata. Non ho notato che gli adoro, era in notato. la scuola. Mi... Ho preso il telefono e mi sono guardato il Gormiti Show. Quando eh. io Ma tu il Gormiti Show lo guardi? Ho che è uscita oh, la puntata ciao, ciao, ciao bambini. guardate qui Sono tutti i bravo. bravo così Dai, si come fa, come così come si come fa. bravo bravo bravo ma, eh? ma sappiamo che c'è anche tua sorella che vuole salutarci è vero? Okay. che anche tua sorella è super fan okay eh ah, ciao matilde. wow Sì, sì, si sì, sì. wow. Anche si si si si si si si si si si si si si Ma quante e cose! Sì, si Eh ma è si si si si si si Esatto, si si si si si si si Que, tu, Tutti i disegni sì. sì, sì. siete davvero dei super fan voi due. Sì, bravo, sei con me? <ride> che bello, giusto, che bello! Qui se, se li fate anche assieme i lavoretti è davvero bellissimo. Tre, tre. Però adesso dobbiamo salutarvi ah! perché sta per scadere ah, il tempo. No, è no, vero, no, Allora noi, bene. cosa facciamo? Ah! Voi lo sapete, cosa facciamo ah, quando salutiamo ah! il bambino? Dobbiamo aprire le braccia, Marco. Marco, Marco apri le braccia così, Marco. che dobbiamo salutarci, abbracciarci. Marco, Marco, apri le braccia e stringiamo forte. Giusto, e con questo noi vi facciamo un ciao grandissimo. Ciao. grazie davvero, siete super favolosi. Un Perfetto. ciao Andrea e ciao Giada ciao. Stavo, stavo dicendo ciao, che, noi, ciao. che noi qua siamo Johnny e Giada e, e di... voi siete Andrea e Giada eh beh, abbiamo, abbiamo Andrea e Giada <ride> <ride> giusto sì. sono dei piccoli Però conduttori, non pure... perché ci sono due Giade, eh Giade. Eh sì eh, è, eh, è vero ma quanti ne avete io indovino eh eh, eh non perché io che gli ho i negozi eh, io. oh, allora. non ce la hai lungi ce la hai come i <ride> giorni <Sì>, no dai E <ride> eh, comunque eh, eh, mi ha fatto molto piacere conoscervi e eh, vi manderò anche tantissime foto, tantissimi disegni e tantissime cose. No. Grazie, perché noi devi sapere che quando c'erano i disegni, le dediche, noi siamo stracontenti a leggere tutto e a vedere tutto quanto. Noi siamo molto e anche contenti le foto. Sì, perché oggi ho visto il video e sì. ho detto magari. Eh, eh, eh, fa, fanno qualche altro bambino e allora un pochino mi sono offeso però ora eh, sono molto felice di essere con voi bravo sì, quella no? puntata che hai visto oggi è registrata sì, ok l'abbiamo che... fatta qualche gormiti. settimana fa <ride> eh, abbiamo, no, fatta, abbiamo, abbiamo tantissimi gormiti perché noi siamo dei grandissimi fan dei gorm... del gormiti show e, e dei figlio. gormiti, perché... Ma... Però eh. a me piace il titano! Eh, eh. eh. quello eh. là... È me. Perché, Giada, devi sapere che mia sorella è innamoratissimo di Titano! Ah, pure lei! Ma no. anche tu, grande! Vedi, no, eh, ma... vedi, le ma... Giade, le Giade... Ma che Giade! E per me è innamoratissimo di Galion! Chi? Lui? Eh, lui è un Johnny, tu sei un piccolo Johnny, io lo ti manca solo, sì, ti manca sì, solo. veramente, proprio, veramente. No, no, ehm, no, ora vi voglio fare vedere la mia collezione, quindi eh, potete certo. andare un attimo via e dopo vi dico No, vi voglio... no, giro il computer, eh, giro. Facciamo così, guarda. Ora, <ride> giriamo il computer e okay, adesso, giro, vediamo, adesso vediamo. vediamo, Wow. Wow, ma sono tutti schierati. Wow, ma quanti ne avete? Eh, Li avete quanti? Li hai contati? Eh, no, non li ho contati, però... Second... Però secondo me sono eh, tantissimi. Sono tantissimi, me... tantissimi se... però... 100.000. 100. 100. 100. 100.000! Sì, no, 100. eh. proprio 152. 52. No, 152 no. Però non li ho contati. Grazie so. per eh la possibilità che ci avete dato. Un bacio ma, sì, ma grazie a voi. Ma, ma siamo felicissimi di avervi conosciuto grazie a voi, voi. per purtroppo essere qua simpatici. con noi noi dobbiamo grazie. ringraziare voi allora bimbi eh, noi staremo eh, eh, ok eh, ripre... ultima cosa che ci vuoi dire perché purtroppo noi dobbiamo andare avanti con il Gormiti sì. Show quindi un'ultima cosa che volete dirci che rimarrà. dovete salutare qualcuno esatto. se volete dirci, dirci qualcosa, qualcosa a, noi. a noi e poi mm. vi dobbiamo salutare voglio vedere il Titano e la Iscador allora il Titano ce l'abbiamo qua anzi in versione no, no, no, gigante eh, no, no, no. Voglio, vedere, voglio vedere se fate una, eh, una sfida con i collezionabili eh, Volevo... adesso... è che, è, è, è, è durante la puntata ci sarà la sfida perché adesso abbiamo pochissimo tempo dopo dopo la vedrai allora secondo me è poi questo tempo che... l'abbiamo usato per salutarvi e per, e per conoscervi e secondo me sei già chi vincerà questa sfida mm. eh. Lui No, che più di una volta, una dai, però è vero, brava, grazie che mi difendi Una volta? Vabbè, fai un finire Qualche giorno, qualche giorno E dopo, però Johnny ha, ha vinto più volte Bravo, eh, giusto Eh sì, sono un queste... un for... è un po' più fortunato, però adesso davvero dobbiamo salutarvi Dobbiamo salutarvi, noi vi salutiamo in questo modo Prendiamo un le... no, bacione quando... Aprite, aprite le braccia un... Aprite le braccia con noi Aprite, aprite okay. così E abbracciamoci Facciamo una stretta, stretta E noi vi salutiamo, bambini, perché dobbiamo andare avanti con lo show Vi vogliamo bene Fateci un ciao bellissimo, bellissimo e gormitico ah, ciao, ciao, ciao, ciao Vi vogliamo bene, un bacione Avete visto quanto è divertente stare insieme? Partecipare è molto semplice, basta che andate sul sito gormitishow.com e lì ci sono tutte le istruzioni. Vi aspettiamo in tantissimi. Ma Gianni, adesso è arrivato un altro momento: ah, sì? quello della bacheca gormitica! Eh sì, già, hai detto bene, ci sono arrivate due foto ci sono arrivate due foto e due dediche insieme vai inizia tu a leggere allora parto con Andrea che ci scrive ciao Gianni e Giada sono Andrea ho sei anni sono un grande fan dei gormiti il mio gormita preferito è Zephyr ma mi piace collezionarli e giocare con tutti vi mando una foto della mia collezione ne hai davvero tantissimi adesso la guardiamo bene ho anche il card game con cui mi diverto a sfidare Lord Voidus giocando con papà e mia sorella seguo sempre i vostri video siete bravissimi mi, diverto molto, mi, mi divertono molto le vostre sfide gormitiche un saluto ad Andrea che carino. Grazie mille per seguirci. Grazie. E io sono un po' curiosa di sapere chi vince tra lui e il papà. Secondo me, già da vince Andrea. È anche secondo me. Il è papà perso, perché? Sicuro. è fortissimo. Sicur ma hai visto, stavo guardando la foto, lui è molto <ride> molto ma fiero della sua preazione. Perché si è, è messo vero. proprio così. Ma, ma sarei fiero anch'io ad avere tutti questi gormiti. E poi, tra l'altro, guarda lo zaino gigante, la maschera di Lord Electro. Che bello, poi li ha tutti schierati come se Bravo, fossero Bravo, Andrea! Un sei, esercito, sei gormitico! ok Adesso leggiamo la. la dedica di Antonino Vai Allora, Antonino ci scrive Ciao Gianni e Giada, sono Antonino, ho 4 anni e scrivo da Palermo Sono un fan dei Gormiti e il mio preferito è Saburo Vi seguo sempre su YouTube e metto sempre i like ai vostri video Siete sì. bravissimi, continuate così E noi mandiamo un like a te <ride> grazie, grazie per mille per seguirci davvero wow. e stavo guardando anche la sua foto è lui vero. sta proprio combattendo è pronta a combattere eh sì secondo me c'è il Lord Voidus nei paraggi e gli sta dicendo forza Lord Voidus vieni avanti che ti sconfiggo bravo tra l'altro hai tutte le armi dei Lord e, e stavo guardando anch'io tutte le armi dei Lord allo scudo la oppure. Iscador per ipervolare wow bravo Antonino sei, sei super, super gormitico, gormitico. <ride> ok Giada è finito l'episodio però se i nostri amici domanda se vogliono mandarci i loro disegni le loro dediche che a noi piacciono tantissimo, eh, Basta mandarlo a gormitishow.com. Noi li vediamo, li leggiamo. Non ho capito dove? A gormitishow.com. Ah, gormitishow.com. Ok, ok, ok. Basta che le migliate lì, noi le leggiamo e le dopo aspettiamo. Siamo in puntata. Già è definito l'episodio. Cosa devono fare i nostri devono amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità. Brava, Giada. E condividete il video e mettete tantissimi like. Un saluto da Giada, e Gianni. Ciao. Ciao.